In generale io sono nel, nel mestiere che faccio, nelle canzoni che scrivo, sono molto eh, affascinato, molto eh, interessato al, alle persone fragili. Eh, penso che eh, sia, sia giusto dar loro uno spazio anche. Nel, in una forma così sintetica, abusata, come la cosiddetta canzonetta. Eh, per cui volevo chiederti eh, quanto è utile e quanto è importante il vaccino anti-Covid nei confronti dei cosiddetti eh, pazienti fragili. Grazie mille Francesco per la domanda e grazie anche per la sensibilità che rivela questa, questa domanda. La maggior parte del tempo che ultimamente stiamo dedicando alla vaccinazione dei pazienti fragili è dedicato proprio allo scopo primario di ridurre questa ondata pandemica e di limitare i danni soprattutto nei confronti di chi già soffre di una malattia polmonare, di una malattia cronica. Sono proprio loro i nostri malati fragili, i pazienti che già hanno affrontato, stanno affrontando una battaglia per la salute molto difficile, molto dura e con loro anche le loro famiglie che inevitabilmente sono travolte da una realtà estremamente difficile e complicata come quella di una malattia grave, di una malattia ehm, che porta spesso anche all'insufficienza respiratoria. Purtroppo nello spiegare l'utilità dei vaccini, era necessità anche di rinforzare il messaggio che non solo il vaccino è altamente desiderato, ma è anche altamente sicuro perché questi pazienti che già hanno una vita, diciamo, compromessa dalla malattia, possono avere l'impressione o la paura che il vaccino possa provocare loro dei danni. E quindi la maggior parte diciamo, dei nostri messaggi è sempre in senso assolutamente di tranquillità, di serenità, di induzione, di favorire in tutti i modi la vaccinazione perché questi vaccini al di là di quello che si possa dire, pensare, immaginare sono vaccini molto sicuri, estremamente moderni, ottenuti con metodiche, con delle tecniche ci, che hanno ridotto nettamente i rischi di anafilassi, i rischi di allergia e quindi tutti i nostri malati fragili in questo momento sono chiamati al vaccino pensa anche i pazienti a cui all'inizio abbiamo detto assolutamente no gli oncologici, gli immunodepressi, i pazienti che non hanno difese immunitarie sono stati tutti inseriti nella lista dei pazienti fragili che avranno sicuramente vantaggio dal vaccino. Noi sappiamo che purtroppo in alcune malattie come la fibrosi polmonare o come i trapiantati, per esempio in questo momento nel mio reparto abbiamo diversi pazienti trapiantati, il Covid ha un rischio di letalità altissima, mentre se sei stato già vaccinato la probabilità di sviluppare la malattia è più bassa e anche la gravità del quadro clinico è decisamente limitata, quindi benvenga a parlare di malati fragili e che il messaggio assolutamente da trasmettere sia vaccinate, divaccinate, divaccinate. Grazie e grazie per il, per il lavoro che fai, per il lavoro che fai. Grazie a voi, grazie a chiunque ne parli, ci aiuti a diffondere il messaggio. Grazie mille Francesco.